Adesione di saluto da parte del Presidente del Consiglio regionale, Dottor Loizzo, dell'Avvocato Stefanazzi, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione, della Senatrice Rosa Maria Di Giorgi, della Dottoressa Rosanna Rummo, Direttore generale del Ministero dei Beni Culturali, del professor Gian Paolo D'Andrea capo di gabinetto del ministro di Stefano Caretti che è il presidente della giuria e di Gianfranco Viesti che è il, il componente, componente della, della giuria vi do qualche una, una comunicazione eh, ho, no questa cosa non va eh, eh? ho ricevuto una telefonata testata dalla dalla segretaria particolare del presidente Emiliano, il quale eh, ci comunica che eh, lui è impegnato in consiglio regionale ma che sicuramente verrà. Io gli ho detto che se riesce a partire entro le, le, le 18.30 fa in tempo ad arrivare, in tempo a presenziare e a portarci il saluto della della regione, mentre il senatore pubblico è in viaggio ha detto, mi ha chiamato anche lui una mezz'oretta fa, mi ha detto che era nei pressi di Gioia del Colle, ma lui sta arrivando da Potenza o, o da, Matera, da, da Matera, penso e insomma ha detto che ha trovato molta, molta pioggia, insomma sta arrivando e ci raggiungerà ecco cari amici e gentili ospiti io adempio al dovere di esprimermi di esprimervi gratitudine per la vostra partecipazione alla proclamazione dei vincitori della seconda edizione del premio di ricerca Giuseppe Di Vagno e per il ricordo del gigante buono che ci regalerà il professor Santifedele. Rivolgo un saluto molto deferente alla gentile dottoressa Rosa Padovano, che rappresenta la città di Conversano, pur rammaricati che lei non potrà durare a lungo nel suo, nel suo mandato come pure avremmo in qualche modo desiderato, però le es esprimiamo doverosamente il compiacimento e riconoscerle che, le abbia che abbiamo molto apprezzato la prontezza con la quale lei ha accolto senza es esitare il nostro, il nostro invito. Abbiamo avuto modo di conoscerla e senza alcuna fatica abbiamo preso atto di quando in lei sia radicato il senso delle istituzioni, che pur nel nostro piccolo ne abbiamo cercato di ricambiare, manifestandole piena consapevolezza politica per la delicatezza e per le difficoltà del suo ruolo. Ringrazio il professor Santi, Santi Fedele, e, pens e pensando che solo da mezzina, Solo da Messina si sia sobbarcato ad un itinerario di viaggio non proprio comodo. E a me, da meridionalista mai pentito, è venuto in mente quell'imperatore romano che si chiamava Traiano, che per accorciare di un solo giorno il percorso dell'Antica Appia fece costruire una via parallela. Che si chiamava appunto La Traiana, per arrivare da Roma fino a Brindisi. Lo ringrazio per essere qui oggi, per il suo contributo del tutto disinteressato, che insieme a tutti gli altri egli garantisce all'interno della giuria del premio. E con lui un saluto molto grato, molto grado a Ucco Melchionda che è la Fondazione Di Vagno, e così noi speriamo di, di lui può considerare e considera un amico di casa. Grazie. Nessuno me ne voglia se anticipo un ringraziamento per il senatore pubblico, glielo leggeremo quando arriva. Un amico con il quale già nel primo contatto non fu difficile ritrovarsi nel convincimento che le competenze e la conoscenza delle cose sulle quali si è convocati, prescindono dalla posizione che si occupa nel sistema legislativo di governo del nostro Paese, come a lui è capitato e ci avevamo invitato e ci aveva garantito la sua partecipazione prima ancora delle sue dimissioni da Vice Ministro dell'Interno. Ringrazio molto i giovani ricercatori che hanno partecipato al bando, tutti i ricercatori, in tutto una, una dozzina e con ciò hanno assicurato Onore e sicuro prestigio al premio. Un ringraziamento particolare, un augurio per Eugenio Levi, Melissa Mongiardo e Rama Tasi Mariani, ricercatori dell'Università alla Sapienza di Roma, cui la giuria ha ritenuto di assegnare il premio. Siamo molto compiaciuti per il lavoro a cui si accingono e per il risultato che attendiamo con molta curiosità e siamo certi che esso risponderà alle attese del comitato scientifico che lo ha stabilito e su un tema tanto più controverso quanto più ineludibile del nostro mondo contemporaneo. Per il comitato scientifico ringrazio la professoressa Comei che lo compone insieme alla professoressa Simona Colarizzi e a Maurizio degli Innocenti che è qui e che saluto con affetto e antica amicizia. Era doveroso, dopo la prima di Roma con il ministro Franceschini, proclamare questa seconda edizione a Conversano e non solo perché così è stabilito nella legge istitutiva del premio. La memoria è fatta anche di segni e di simboli e questo di oggi è il più significativo che si potesse erigere per ricordare il primo parlamentare della storia d'Italia privato della vita per mano fascista, vittima della sua passione per i valori umani del, del socialismo. La gente di Puglia e non solo i socialisti, già all'indomani dell'assassinio di Giuseppe Di Vagno, quasi un secolo fa ormai, si proposero di erigere un monumento per assicurarne imperituro ricordo. Nel 1922, infatti, sfidando la reazione fascista presso la federazione socialista di Bari nacque un comitato la cui sede insieme ad altri luoghi legati nella nostra città e che rimandavano a Divagno penso alla farmacia Panaro e al negozio di Giganti in piazza 20, 20 Settembre fu devastata dagli squadristi come testimonia Giacomo Matteotti nella sua documentatissima denuncia un anno di dominazione fascista scritto nel 1923. Poi nel 1944, quando Sandro Pertini, nella sua discesa nel Mezzogiorno, ripropose la riapertura del processo, di quel processo che non aveva fatto ancora nessuna, nessuna giustizia, poi ancora agli inizi degli anni 50 e infine negli anni 70 e, e 80 del Novecento quando il risultato di costruire un monumento era a portata di mano, avevamo già il progetto di Mario Ceroli, avevamo anche i costi, praticamente eravamo ad un passo, ma l'aspirazione a quel monumento non vide mai il suo compimento. Con il premio e con la legge istitutiva si è invertita la rotta. Preferendo ad un segno marmoreo, assai spesso sopraffatto dall'indifferenza, il continuo rinnovarsi della conoscenza e del sapere, assumendo la memoria di divagno come metafora sempre attuale della lotta contro ogni forma di oppressione. Un monumento dunque ben più efficace, perché rinnovandosi di anno in anno, resta nella coscienza collettiva e arricchisce la cultura storica, economica, sociologica e italiana sempre nello stesso nome e nello stesso ricordo e affida al lavoro intellettuale di giovani studiosi il compito di custodire la memoria nella sua funzione di speranza di futuro più che come alimento della mariconia. Un patrimonio dunque ben più vivo e duraturo nel tempo forte della convinzione che il rendimento dell'investimento in conoscenza più di ogni altro è radice del progresso umano e sociale, ma anche condizione per lo sviluppo economico. Lo dico per questa volta e non lo dirò mai più. Il percorso che ha portato al risultato odierno non è stato né breve né facile è figlio solo di tenace e indefettibile perseveranza della forza e della convinzione con la quale la fondazione cerca di perseguire le cause giuste e che non a caso è stata condivisa dalla parte più responsabile e sana della nostra rappresentanza parlamentare riuscendo a prescindere dagli schieramenti i primi firmatari della proposta di legge infatti furono gli amici Dario Ginefra che forse ci sta raggiungendo, che come noto è del Partito Democratico e Antonio Di Stasso, come altrettanto noto era perlomeno allora del Partito di Forzità, il PDL, non, non so come si chiama. Della proposta di legge presentata per la prima volta nel 2006 alla Camera dei Deputati nella quindicesima legislatura sono corsi ben nove lunghissimi anni per giungere all'approvazione e a larghissima maggioranza con il voto della, della sinistra unita alla destra moderata nella diciassettesima legislatura. Una seduta della Camera, quella del 15 giugno 2015, alla quale ho personalmente assistito e nella quale fu davvero grande emozione registrare con larga convergenza politica le parole convinte dei capigruppo dei maggiori gruppi parlamentari come fu disarmante delusione prendere atto della pervicacia del gruppo del Movimento 5 Stelle nonostante siano stati offerti loro tutti gli elementi di valutazione anche in sede locale e a qualcuno di loro che li rappresenta in sede locale Solo in parte anche della Lega Nord, che perse l'occasione per confermare rispetto, se non per le persone, almeno per la storia di passione, di sacrificio, qualche volta di sangue, della democrazia del nostro paese, per il ripetibile patrimonio, temo troppo spesso, non conosciuto. Una tenacia alla nostra che non si è lasciata intimidire neppure quando da alcuni scranni dubito se quegli scranni siano meritatamente occupati, della Camera dei Deputati, al sicuro della garanticia dell'impunità, se possibile assai più odiosa dei tanto vituperati vitalizi, si sono levate voci insolenti e calunniose, ma prive di ogni rispetto verso la verità che non dovrebbe conoscere limiti o frontiere. Non abbiamo arretrato di un centino, lo dico con grande orgoglio, ci abbiamo messo fino in fondo, come si dice alla faccia, e alla fine il Parlamento sovrano, come il suo nella tradizione migliore di questo Paese, ha tributato ancora un omaggio ai simboli più nobili della storia democratica, consentendo alla Fondazione di Vagno di esercitare la missione di custodire la memoria e preservare i valori della cultura, del socialismo italiano e pugliese. Ripeto, non per assecondare la retorica commemorativa, ma per proiettare le sue lezioni verso il futuro, in particolare verso il mondo del lavoro e il mondo dello studio. Una storia, questa alla quale ho accennato, che non è esclusa che un giorno sarà raccontata nei particolari, non per vanesia ostentazione, ma per contribuire cercare di contribuire nel nostro piccolo a rifiutare il populismo parolaio come mezzo per la pur innegabile necessità di cambiare le cose. Non a caso il premio di Bagno fu concepito per incoraggiare studiosi poco più che trentenni e quelli che voi vedrete fra non molto sono meno che trentenni come quelli come cui questa sera assegniamo il premio, più che per il giovanilismo di maniera, perché quello, i giovani, è il capitale umano qualificato di cui oggi noi abbiamo necessità, come l'aria per respirare. Perché sono in particolare loro, i giovani, che hanno bisogno di approfondire la memoria per aiutare la contemporaneità a tornare alla nobiltà della politica, e alla sua funzione di cambiare il Paese e mantenere la democrazia. Perché a loro, allora ai giovani, anche da parte nostra, va indicata la via per fare sintesi tra il merito e i bisogni. E sempre loro vanno posti nelle condizioni di rappresentare quella classe dirigente che io mi auguro governerà questo nostro Paese. Grazie, auguri ai vincitori. E di nuovo benvenuto a tutti. Darei la parola, darei la parola alla, alla gentile dottoressa Padova. Buonasera a tutti, il mio è un indirizzo di saluto e di eh, complimenti per, questo, per questa iniziativa. Eh, rispetto alla quale non possiamo eh, esimerci dal ringraziare in modo particolare il Presidente appunto, della Fondazione di Vagno l'Avvocato Mastro, eh, Mastro Leo che eh, rappresenta l'anima, lo spirito di questa iniziativa e soprattutto che manifesta costantemente quotidianamente un impegno e una dedizione che vanno veramente al di là di ogni, ehm, di ogni calcolo e di ogni eh, ragionamento utilitaristico. È un'occasione a me particolarmente gradita questa per eh, portare a nome di tutta l'amministrazione comunale che in questo momento eh, mi auguro insomma, di eh, poter continuare a rappresentare degnamente sino alle prossime elezioni amministrative. La Fondazione di Vagno rappresenta, e questo ho avuto modo di apprezzarlo nelle ultime, il questionatore sta arrivando quindi io ritengo di dover interrompere il... Benvenuto, scrittore. Abbiamo detto che vieni da molto lontano. Io senatore concludo il mio discorso giusto di saluto e poi le passo immediatamente la, la, la, la parola. Quindi un particolare ringraziamento per l'attenzione che si manifesta a questo tipo di iniziative che appunto al di là della... Eh, della... Il ricordo che si vuole mantenere vivo di personalità che hanno dato lustro alla storia danno occasione e um, possibilità a giovani talenti di... Um, continuare in un'attività di eh, interesse e di eh, sollecitazione rispetto alle varie problematiche che periodicamente diventano di interesse a livello nazionale ora siamo alla seconda quella di stasera è appunto la proclamazione riguarda la proclamazione del vincitore della seconda edizione del premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno che è stato istituito con legge nazionale del 2015 e che per quest'anno Anno, ha individuato come tema di interesse quello delle migrazioni, Mediterraneo e sviluppo, ruolo delle socialdemocrazie europee. Ecco, quello delle migrazioni, dei forti movimenti migratori che interessano il nostro territorio anche in questo ultimo periodo, rappresentano sicuramente una delle problematiche all'attenzione internazionale. Ora il mio messaggio che sicuramente trapelerà anche dalle relazioni dei professori che sono stati invitati e che daranno un contributo al validissimo alla serata, quindi il professor Ugo Melchionda ed il professor Santi Fedele, ritengo eh, rappresenti appunto quello del fenomeno migratorio una, una realtà. Da più parti si parla del movimento migratorio come di un problema che attanaglia l'interesse contemporaneo. In realtà è il mio modestissimo parere, ma ritengo che possa essere questa una impostazione, una interpretazione condivisa e condivisibile. Dobbiamo cercare di vedere nei fenomeni migratori una opportunità, un momento incontro di culture, di storie, di esperienze che possano rappresentare momento e di occasione di, di crescita reciproca. Soltanto in questo modo sarà possibile elaborare politiche migratorie che siano di eh, proficua collaborazione e di condivisione di interessi, in un clima, in un clima di tolleranza basata però chiaramente in, una, in un reciproco rispetto delle posizioni e delle, eh, dei valori di cui ciascuna comunità, ciascun popolo risulta essere portatore. Quindi io passerei immediatamente la parola al senatore Filippo Bubbico che ha avuto il... No. il pubblico parla per ultimo parla per ultimo, benissimo allora intanto saluto il senatore per la sua presenza in questo momento di confronto so. e di elaborazione insomma della, della, di commemorazione della circostanza e vi invito ad ascoltare il buon ordine, grazie. grazie dottoressa, grazie a tutti La parola al professor Santi, Santi Fedele, di ordinario di storia contemporanea all'Università di Messina, componente della, della giuria del premio, e posso aggiungere che è uno dei più autorevoli studiosi del socialismo italiano. Grazie, Presidente. Sono veramente lieto di questa, di questa esperienza che mi è stato dato di compiere visitando la sede della Fondazione Giuseppe di Vagno, che ben conoscevo, di cui avevo contezza della ricchezza del patrimonio archivistico e documentario, di cui ben conosco le principali realizzazioni culturali svolte nell'arco dei decenni, ma è sempre un motivo di grande soddisfazione la conoscenza fisica di un centro studi di questa rilevanza veramente ricco di documenti per la storia del Movimento Operaio Socialista Italiano, un centro pulsante di ricerca e di conservazione documentaria della memoria. Venire qui e parlare, sia pure brevemente, per rapidissimi cenni, di Giuseppe Di Vagno era un po' colmare una mia lacuna pugliese. Mi spiego. Io dirigo da 40 anni a Messina un centro studi intestato a Gaetano Salvemini e questa la dice lunga del mio rapporto con la tradizione democratica meridionalista e socialista di cui Salvemini è per molti aspetti l'esponente più rilevante. Anche se nei miei studi su Salvemini più che sul meridionalista del periodo giuridiano mi sono concentrato... ...sul periodo del lungo esilio antifascista. Ma per quanto riguarda la realtà della Puglia... ...non ho studiato soltanto Salvemini. Un altro mio interesse di studio è stato sicuramente rappresentato da Tommaso Fiore. Tommaso Fiore, come l'esponente di punta... ...o quantomeno di più anziano, il più prestigioso di quel nucleo di antifascisti raccolti attorno a Tommaso Fiore, che tra la fine degli anni 30, no, degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 hanno dato vita a una delle meno conosciute, ma non per questo meno importanti, espressioni dell'antifascismo italiano. Mi riferisco al movimento liberal socialista. Del movimento liberal socialista si è parlato per quanto riguarda la sua dimensione toscana, la sua dimensione umbra, di Calogero, di Capidini, anche a Roma, ma molto meno se studiate quella che è stata la proiezione meridionale del movimento liberal socialista. Una proiezione meridionale all'interno della quale emerge in maniera incontestabile una realtà precisa, la realtà della Puglia e in particolare della realtà di Bari è una realtà importante e significativa in termini di organizzazione e in termini di elaborazione politica, quella che si sviluppa avendo una sorta di grande nume tutelare in Benedetto Croce, si va sviluppando attorno a una figura di un ormai anziano e prestigioso esponente del meridionalismo democratico e socialista come Tommaso Fiore. Una cospirazione antifascista? Vede impegnati alcune figure che poi saranno molto note nell'idea repubblicana. Si pensi a Ernesto De Martino, il più noto degli studiosi di antropologia, eh, si pensi a Michele Cifarelli che sarà esponente di spicco del Partito Repubblicano Italiano, si, si pensi anche allo stesso Fabrizio Canfora il padre di Luciano Canfora, una generazione di giovani, giovanissimi intellettuali antifascisti che saranno impegnati in uno sforzo organizzativo ma soprattutto in un grande sforzo di proposizione politica. E io raccogliendo in un mio volume appunto gli elaborati politici del movimento liberal-socialista pugliese, ma potremmo dire con una certa forzatura barese, ho cercato per l'appunto di documentare questa ricchezza, eh, questa ricchezza propositiva. E Alcuni anni fa mi è capitato anche di andare alla Fondazione Di Vittorio e Di Vittorio nei miei studi, questa altra grande figura della democrazia e del socialismo o del comunismo pugliese, che dir si voglia, ho avuto modo di incontrarlo in due momenti dei miei studi, il di Vittorio dell'esilio, quando poco più che trentenne va in esilio durante il periodo fascista e assume la direzione della Confederazione generale del lavoro clandestina che i comunisti a, cercano di tenere in piedi in Italia anche dopo eh, l'emanazione delle leggi liberticide del novembre del 1926. E a fianco a Grieco, che è il maggiore conoscitore teorico di politica agraria comunista, emerge questa figura di questo, di questo uh, lavoratore manuale che è poi una mirabile figura, una mirabile esperienza di, autodidatta che perviene a una sempre maggiore conoscenza della dottrina socialista e che lentamente si impone come leader di dimensione eh, nazionale e internazionale. E ho avuto modo anche di interessarmi di, di Vittorio in una pagina meno conosciuta ma estremamente significativa di Vittorio di fronte alla rivoluzione d'Ungheria. È un momento di crisi per il Partito Comunista Italiano, forse la crisi più grave, quella rappresentata dalla rivoluzione d'Ungheria e dalla sua sanguinosa repressione. Non si è forse studiata sufficiente che all'interno di questa crisi politica l'elemento più significativo non è dato dal manifesto dei 101, dai 101 giovani e meno giovani intellettuali comunisti che esprimono il loro dissenso nei confronti dell'operato della direzione del Partito Comunista. L'elemento di crisi più profonda e più significativa è che un atteggiamento diverso da quello di Togliatti, e cioè di accettazione sostanziale dell'intervento sovietico, viene espresso da colui che è secondo soltanto a togliatti nella considerazione del popolo comunista, cioè dal segretario generale del CGL Giuseppe Di Vittorio. E allora il travaglio interiore di Di Vittorio, che si rende conto quanto erronea sia stata questa sanguinosa repressione della rivoluzione ungherese, il suo travaglio interiore che poi lo porta a distanza da di alcuni mesi a dover almeno parzialmente ritrattare, messo di fronte all'alternativa, o tu ritratti o sei fuori dal partito, quel partito in cui hai militato e operato per 40 anni, è uno dei drammi interiori. Che suscita un grande rispetto, ma anche un grande interesse, e attraverso questo dramma interiore si possono conoscere e ripercorrere alcune pagine della storia della sinistra italiana meno, meno conosciute. E ovviamente quindi venire qui a approfondire questa figura, studiare, rileggere alcune cose particolarmente significative di Giuseppe Di Vagno per me è stata un'esperienza importante estremamente interessante, anche perché come dicevamo stamattina col presidente vi è una consonanza stretta tra giuseppe di Vagno e uno dei più grandi socialisti siciliani che io ho avuto modo di studiare nicola barbato la convergenza non è data soltanto dal fatto che quando viene assassinato di Vagno la commemorazione alla camera dei deputati sarà tenuta dal deputato Nicola Barbato, ma che vi è un dato estremamente significativo, estremamente significativo che dà, la dà bene la misura della funzione d'avanguardia che svolge il socialismo in Puglia al momento dell'avvento del fascismo. Lo sappiamo perfettamente, non stiamo a ricordare cose che perfettamente conosciamo, sono poche le aree dell'Italia meridionale dove si sviluppa un biennio rosso, cioè una forte conflittualità operaia e contadina. Sicuramente una di queste aree è rappresentata dalla Puglia e anche da alcune aree della Sicilia, del Seracusano e del Ragusano. Ma complessivamente il proletariato socialista siciliano non ha la forza di eleggere deputato il mitico fondatore del fascio di Piana degli Albanesi o Piana dei cresci come si diceva allora Nicola Barbato che è l'espressione più alta e più significativa dell'esperienza dei fasci siciliani dei lavoratori quando nel 1895 vi sono le elezioni il PSI presenta le candidature di protesta di coloro che sono stati arrestati e poi condannati a lunghe pede detentive dal Tribunale Militare di Palermo per repressione dei fasci siciliani, Barbato non viene eletto in Sicilia, viene eletto a Milano e a Ravenna. Ma un altro dato io vorrei ricordare, perché mi sembra significativo, quando è che sarà l'ultimo ingresso di Barbato nel Parlamento nazionale? Ciò avverrà? nel 1919 nell'elezione al suffragio universale del novembre del 1919 Barbato viene eletto nella circoscrizione di Bari e questo è un elemento estremamente significativo che dà l'impressione del senso non soltanto della grande combattività del socialismo pugliese ma della sua grande apertura della sua dimensione eh, nazionale per cui poter in certo qual modo idealmente ricollegare le figure di questo grande socialista siciliano il capo più prestigioso dei fasci dei lavoratori Nicola Barbato con quella di uno dei più noti giustamente martiri dell'antifascismo come Giuseppe Di Veagno mi è sembrato un fatto estremamente, estremamente significativo onorare i grandi uomini, onorare i martiri non c'è modo migliore di farlo di quello di associare il loro nome a esperienze di studio, a esperienze di ricerca. La ricerca storica, ma tutta la ricerca umanistica, sta attraversando attraverso ormai e da molti anni momenti difficili. Vi do alcuni dati, un flash. I docenti di prima, seconda e terza fascia, ordinari, associati ai ricercatori dell'Università di Messina nel settore della storia contemporanea, dieci anni fa eravamo undici. Oggi siamo in quattro. Nel frattempo l'offerta didattica, cioè i corsi di laurea dove c'era la storia contemporanea, non sono diminuiti ma sono aumentati. E questo fa capire altre cose. Ma c'è un altro dato, una mia esperienza, che mi ha profondamente colpito. Mi è capitato, sei anni fa, di essere commissario in un concorso a numero un posto di ricercatore di storia contemporanea all'Università di Ferrara. Per un posto sono arrivate 74 domande di studiosi dai 25 ai 45 anni, provenienti prevalentemente da Bologna, da Firenze, da Milano, da Venezia, da Torino, qualcuno anche da Roma e da Napoli. Io mi ricordo che alla fine di questo lunghissimo concorso ci siamo trovati in una situazione di grande imbarazzo e di grande difficoltà, che anche a voler stringere, stringere, stringere, anche ad alzare sempre di più l'asticella concorsuale, vi erano sette persone che avrebbero incontestabilmente meritato, tutte e sette, di vincere il posto del ricercatore. Purtroppo il posto era uno soltanto. Allora noi ci siamo sforzati nel verbale per veicolare al Ministero questa nostra sensazione, questo nostro disagio. Il posto è uno, ma noi riteniamo che ci siano almeno sette persone pienamente meritevoli di vincere questo posto. Perché la situazione estremamente drammatica dell'università è questa. Per quattro docenti che escono se ne sostituisce soltanto uno. La classe docente si è impoverita, la ricerca si è impoverita. E allora è estremamente meritorio un'iniziativa come questa della Fondazione Giuseppe Di Magno e l'Ente Regione, Puglia e tutti gli altri enti che lo sostengono, di privilegiare il momento della ricerca, ma soprattutto quello che mi sembra estremamente da apprezzare è la metodologia adottata. Non un finanziamento a pioggia di tante ricerche, di 5-10 ipotesi di ricerca che poi non lasciano risultati significativi, non hanno una vera, che sono una sorta di sussidio alla ricerca, ma non approdano a ricerche degne di questo nome scientificamente parlando ma concentrare una disponibilità finanziaria non enorme però rilevante considerando eh, la povertà della ricerca umanistica nel nostro paese, tutto è relativo una somma che nell'ambito farmacologico, chimico o veterinario può sembrare rilevante, diventa rilevantissima nell'ambito della letteratura, della filologia, della filosofia e della storia e allora concentrarlo in un premio, in un premio biennale, dando una precisa tematica, cioè facendo sì che gli studiosi abbiano a cimentarsi su un tema, cimentandosi ovviamente secondo le loro peculiarità, secondo le loro esperienze di studio. E un altro dato che mi sembra estremamente significativo, che sia la prima proposta di ricerca di due anni fa, la prima tematica, che questa seconda ancora di più, favorisce l'approccio interdisciplinare e quindi favorisce moltissimo il fenomeno di studiosi provenienti da versanti diversi della ricerca, come può essere la storia, ma come può essere anche la sociologia politica, come possono essere le scienze economiche e le scienze della comunicazione, a aggregarsi, a creare un team a creare una squadra e integrare le loro professionalità, le loro competenze professionali perché di questo si tratta qua non, non parliamo di ragazzi di belle speranze il curriculum di questi studiosi evidenziano un ormai lunga, articolata e apprezzatissima processo di formazione culturale coloro che ci propongono che ci hanno proposto questa ricerca hanno accumulato negli anni anni tutta una serie di comprovate competenze che permettono loro di essere pienamente credibili nel momento in cui ci propongono questa ricerca quindi io penso che l'impostazione complessiva di questo premio biennale di ricerca di Giuseppe Di Vagno sia qualcosa da essere a prendere da esempio anche da istituzioni culturali analoghe perché non è un finanziamento a pioggia alla ricerca, non è un aiuto assistenziale alla ricerca, ma significa impegnare studiosi di comprovata competenza a cimentarsi su un determinato tema aggregando le loso, i loro risultati. Eh, Dopodiché andiamo diciamo, al momento ufficiale di questa, di questa nostra manifestazione e sarà il nostro Presidente a leggere il, il giudizio della giuria di cui mi considero onorato di aver fatto parte. Ecco, il giudizio, vi leggo il giudizio della giuria. La giuria del premio di ricerca di Vagno, edizione 2017, costituita dai professori Stefano Caretti, Santi Fedele, Ernest Hillebrand, Piero Ignazzi, Giovanni Sabatucci, Gianfranco Viesti, tiene a sottolineare l'elevata qualità di tutti gli elaborati presentati alla presente edizione del premio. Al termine dei lavori, la giuria ha convenuto sull'assegnazione del premio di ricerca 2017 al progetto socialdemocrazie e ostilità nei confronti degli immigrati, fallimento delle politiche di integrazione o distorsione mediale, questo è il titolo che hanno presentato i nostri, i nostri giovani. Eh, voglio precisare, ha richiamato bene il professor Santifedele, noi non andiamo a premiare un lavoro che è stato già fatto come normalmente si fa con certo. primi. questo è un progetto che questi giovani hanno preparato esclusivamente per presentarsi al premio al concorso i giovani elaboreranno un eh, il loro lavoro e il loro premio avverrà in due fasi la prima fase dopo che sarà stato approvato lo, il primo schema di lavoro, loro riceveranno una, una parte del loro compenso. Il compenso definitivo lo riceveranno a conclusione quando avranno presentato il loro elaborato che poi sarà oggetto di pubblicazioni a cura della Fondazione di Vagno ma di, di intesa con loro e sempre all'interno dell'importo complessivo del premio che come note è di 40.000 euro all'ordo delle spese sia, sia di, di gestione che di eh, produzione. Dunque allora il progetto è stato presentato dai, dai giovani Eugenio Levi che è responsabile del progetto, Ramadasi Mariano, Mariani e Melissa Mongiardi sono tutti ricercatori dell'Università alla Sapienza di Roma. L la motivazione è la seguente, il progetto si propone di indagare le cause della crescente ostilità nei confronti degli immigrati in Europa assumendo in particolare quale tema centrale quella do, o della oggettiva difficoltà di comunicazione dei partiti socialdemocratici di fronte al problema migratorio in una fase in cui essi appaiono con ogni evidenza incerti tra fedeltà valoriali e logiche elettoralistiche il progetto è ben articolato, proficuamente interdisciplinare, perché imperniato sulla feconda interconnessione tra studiosi provenienti da diverse ma altrettanto valide esperienze di studio, sorretto da un convincente taglio metodologico, si avvale della puntuale individuazione delle fonti cui attingere per prevenire ai risultati prefissati. Questo è il giudizio e prego il professore Santi Fedele di premiare i giovani ricercatori che sono qui in prima fila ecco, se uno di voi vuole dire esprimere un pensiero può farlo liberamente Solamente due parole principalmente di ringraziamento. Vogliamo innanzitutto ringraziare la Fondazione, il Presidente Mastro Leo, chiaramente siamo molto onorati eh, di questo premio, il, il giudizio anche della giuria che ringraziamo per, eh, per il lavoro che ha svolto. Penso che ci insomma le, le parole molto belle che spendono anche nei confronti del nostro progetto ci responsabilizza adesso fortemente a portare avanti insomma, il lavoro che ci siamo prefigurati di fare e eh, questo progetto di ricerca. Eh, ci ritroviamo anche molto nell'impostazione di fondo del premio, cioè in questa idea che eh, la memoria e l'attività di ricerca siano delle forme altrettanto importanti e che si possono insomma, contaminare di, di impegno civile. E rispetto al tema dell'immigrazione c'è sicuramente appunto bisogno di, eh, sia di impegno civile sia di impegno a livello di ricerca per portare anche il dibattito eh, pubblico su questo tema che spesso è molto confuso e spesso sembra che la questione sia esclusivamente limitata a eh, problemi di sicurezza invece ad argomenti più razionali e quindi a studiare come il nostro progetto si prefigge eh, le politiche di integrazione eh, del, le politiche di integrazione, valutarne quindi anche eh, l'efficacia e allo stesso tempo studiare anche gli elementi studiare in maniera scientifica e quindi con argomenti razionali gli elementi irrazionali invece del dibattito eh, sull'immigrazione e il ruolo delle narrazioni politiche della stampa nel diffondere appunto eventuali pregiudizi e elementi razionali nel dibattito insomma in questa idea della ricerca appunto come impegno civile sta, penso starà in questi prossimi anni il nostro legame con la memoria di Giuseppe Di Vagno e cercheremo il più possibile appunto di colorare in qualche modo questo monumento simbolico a, a Giuseppe Di Vagno di riflessioni utili al nostro tempo e di essere all'altezza di questa memoria. Bravo. Grazie. Dobbiamo Grazie, grazie. Non aggiungo. Grazie. Ecco la parola al professor Melchionda per, per la sua relazione. Eh, grazie Presidente, ovviamente grazie a voi e alla Fondazione per questo invito. sono realmente onorato e felice. Sono anni che collaboriamo, ma un'occasione così importante non ne è mai capitata finora. Io credo che noi, come Centro Studi e Ricerche Privato di Roma, che da 27 anni produce il dossier statistico e immigrazione, possiamo dare degli elementi di oggettività che magari spero i ricercatori possano utilizzare. Noi abbiamo portato poche copie qui del dossier, perché stiamo distribuendo in tutta Italia questo rapporto, spero che per voi relatori ce ne sia una copia. Ma quello che vorrei dire è che noi crediamo che la cosa importante oggi è, uno, è una soltanto, la narrazione della migrazione. Giustamente il titolo come dire, parla di xenofobia, di rischio, di uh, razzismo e io credo che sia un po' questo il senso della uh, uh, vera preoccupazione. Quando abbiamo presentato il dossier alcune settimane fa, il vice ministro Mario Giro, che era presente, ha detto, usando dei termini molto forti, noi rischiamo in Europa, in vari paesi, un clima d'anni 30. Sta risorgendo una forma di nazismo, di fascismo e questo è un elemento preoccupante. Io ovviamente non sono in grado di dire se questa percezione, così espressa così forte, sia vera. Credo che appunto il, ministro, il vice ministro Gio parlasse con cognizione di causa, ma la cosa importante non è questa. Noi diciamo da qualche tempo che la vera emergenza migratoria è la narrazione che se ne fa perché sostanzialmente assistiamo a delle narrazioni in qualche modo sbagliate, molteplici, da chi appunto dice che gli immigrati sono un costo che non possiamo permetterci, a chi dice che gli immigrati sono una minaccia vera e propria alla nostra civiltà, o a chi dice che sono dei poveracci da assistere e basta. Ecco, noi invece crediamo che sia importante dare una visione della migrazione come una risorsa, una risorsa per lo sviluppo. In questo noi siamo impegnati in un progetto che stranamente è finanziato dall'Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo ma si rivolge in Italia pensate che l'AICS ha deciso di affidare a un gruppo di ONG capitanati da AMREF questa campagna di informazione di, uno potrebbe dire, controinformazione per cercare di cambiare la narrazione della migrazione perché? Perché esattamente questo è il problema noi non ci rendiamo conto di quanto la migrazione possa essere un elemento positivo per lo sviluppo io vorrei partire da alcuni dati Uh, se noi pensiamo alla situazione internazionale, noi abbiamo oggi 250 milioni circa di migranti, migranti economici, migranti che in qualche modo rappresentano appena il 3% della popolazione mondiale, che lasciano il proprio paese perché, perché le, le diseguaglianze sono eccessive. Cioè oggi non è possibile in qualche modo continuare ad avere quello che, vi ricordate, è lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi di sviluppo sostenibile con questo livello di disuguaglianza. Quando appunto, secondo stime più o meno approssimate, ma non lontani dal vero, l'1% della popolazione mondiale utilizza il, praticamente le stesse risorse che utilizza l'altra metà o la metà intera della popolazione mondiale, c'è qualcosa che non va. Quando abbiamo 7-8 individui che stanno diventando trilionari, cioè che, quindi, che tra un po' avranno un patrimonio di mille miliardi di dollari o di euro, quando invece appunto, abbiamo situazioni di povertà estrema non è possibile continuare in questo modo. E questo è ovviamente diciamo, l'elemento che mette a dura prova anche la sostenibilità del sistema economico. Cioè, se noi appunto, continuiamo in questa strada ci ritroveremo un collasso che probabilmente sarà paragonabile a quello degli anni 30, se non peggiore. Avremo come dire, soluzioni che nessuno di noi vuole, nessuno di noi ricerca, ma che probabilmente ci porteranno verso esiti assolutamente imprevedibili oggi. Pensate, giusto per fare un esempio che la più grande società di indagini di sondaggi, la Gallup, ha fatto un sondaggio con circa 40.000 persone statisticamente rappresentativi della popolazione mondiale. Ha scoperto che, stando a questo sondaggio, 700 e passa milioni di persone vorrebbero emigrare. Quindi gente che appunto dice noi sostanzialmente non siamo soddisfatti di quello che questo Paese, il nostro Paese ci offre e siamo disponibili a emigrare. Ovviamente non tutti lo faranno, non tutti emigreranno. Però ecco, pensate che 15, di 15 milioni di questi 700 milioni hanno detto «Noi vorremmo emigrare verso l'Italia». Perché? Perché appunto l'Italia comunque rappresenta, o meglio, rischia di rappresentare nel passato e non più nel futuro, una meta agognata da parte di potenziali migranti. Pensate che noi abbiamo oggi una serie di diaspore che sono fatte di milioni di persone. Dagli indiani, 15 milioni, ai messicani, 12 milioni, ai russi, 10 milioni, ai cinesi, ai pakistani, con 6 milioni ma anche 6 milioni di italiani, 5, ,5 milioni e mezzo di italiani, 5, ,5 milioni e mezzo italiani che sono, come dire, cittadini senza contare gli oriundi. Noi abbiamo fatto ad esempio una prova empirica, l'Istat ogni anno dice che gli italiani che lasciano il paese sono circa 105 mila, perché sono gli italiani che si cancellano dall dalle anagrafe e si iscrivono all'aire. Ma se uno va a verificare, come abbiamo fatto noi, non le iscrizioni in anagrafe all'aire, ma le iscrizioni per esempio in Germania o in Gran Bretagna, ai registri previdenziali, a cui devi obbligatoriamente iscriverti se vuoi avere la pensione, se vuoi avere l'assistenza sociale, se vuoi avere l'assistenza sanitaria, beh, scopri che le cifre dell'Istat sono un terzo delle cifre reali. E quindi significa che molto probabilmente abbiamo oggi, in questo momento, una quantità di potenziali emigrati che è circa 280-300 mila persone. Cioè sono, sono numeri dalla, della vecchia fase, quando l'Italia era un paese di emigrazione, della vecchia emigrazione verso l'Europa, perché sta succedendo questo? Sta succedendo perché questo paese sta diventando sempre più incapace di utilizzare le risorse umane in maniera piena, in maniera completa. Noi abbiamo ormai eh, italiani, come dire, eh, emigrati in tutto il mondo, quindi per noi il problema delle diaspora, il problema della capacità di utilizzare la migrazione come una risorsa è fondamentale. Noi possiamo utilizzare questi 5 milioni di italiani, per tacere degli oriundi, come una risorsa per il nostro sviluppo e noi abbiamo alcune proposte. Oppure possiamo dimenticarci, oppure possiamo come dire, limitarci a dare loro il diritto di voto che hanno avuto e poi lasciarli lì, abbandonati a se stessi. Io credo che sostanzialmente, se noi pensiamo a quello che eh, si è fatto a livello internazionale per capire come la migrazione possa essere un aiuto allo sviluppo, un supporto per lo sviluppo, come appunto la migrazione, come appunto lei Presidente, come a me, ha un'età per ricordarsi, i tempi in cui si diceva più o meno illusoriamente più crescita, più sviluppo per evitare la migrazione poi si è scoperto che non è così semplice che anzi magari nei primi tempi quando tu aumenti le crescite, l'opportunità, le informazioni il capitale sociale della gente, la gente migra di più poi c'è una soglia e finalmente si ferma finalmente non c'è più migrazione e oggi si, si pensa in termini come dire, più adeguati e le organizzazioni internazionali le Nazioni Unite lo pensano non più a aumentare lo sviluppo per diminuire la migrazione, ma rovesciando il paradigma, è il caso di dire, una migliore migrazione per un maggiore e migliore sviluppo. Questa è la sfida che abbiamo davanti, è la sfida che noi possiamo in qualche modo vincere. Pensate a alcuni aspetti eh, minimi ma importanti, le rimesse. Oggi eh, i migranti a livello mondiale mandano qualcosa come 575 miliardi di dollari di rimesse, che sono 575 miliardi di dollari di rimesse inviate dai migranti nei paesi di origine. Pensate che è tre volte l'aiuto pubblico allo sviluppo che danno i paesi OXE, cioè tutti i paesi sviluppati che hanno un impegno come dire, a dare lo 0,8% del PIL, quindi proprio meno del 9% del PIL, in aiuto pubblico allo sviluppo, danno 140-150 miliardi di dollari. L'Italia, in in di anche se alcuni passaggi sono stati fatti, è inedempiente rispetto a questa stessa cifra, l'Italia dà per esempio in aiuto pubblico allo sviluppo lo 0,2, era fino a poco tempo fa lo 0,16%. Siamo riusciti ad aumentarlo recentemente con grazie all'ultimo governo. Ma pensate che significa che in Italia noi abbiamo gli immigrati che risparmiando, risparmiando su quello che spendono tutti i giorni mandano a casa 5 miliardi. L'aiuto pubblico allo sviluppo che dà l'Italia è circa miliardo 1,6-1,7 miliardi. Cioè di nuovo tre volte. Ora è chiaro che uh, questi sono elementi forti, le rimesse sono per esempio un elemento che potrebbe essere valorizzato, molto è stato fatto, il governo ha cercato di abbassare il costo delle rimesse, perché ovviamente diciamo, abbassare il costo significa tracciarle, significa avere più possibilità di canalizzarle, significa avere più possibilità di evitare che vadano verso traffici in qualche modo illeciti, quindi chapeau a quello che ha fatto il governo. Però non basta questo, perché appunto non basta volerle aiutare a sviluppare se non c'è una logica, in qualche modo una, una visione. Noi abbiamo per esempio in Italia quasi 600.000 immigrati imprenditori. Ora allora, eh, se voi andate a vedere le caratteristiche di questi imprenditori sono le più diverse. Abbiamo la partita IVA costretta, come dire, il finto imprenditore, quello che la legge Fornero quindi voleva stanare sostanzialmente in maniera giustificata, ma abbiamo anche grandi imprenditori che hanno fatto, dell'innovazione il cavallo di battaglia. Vi dico un esempio soltanto fra tutti. L'anno scorso ha vinto un premio che è stato dedicato da Monegram, si chiama Monegram Award, Monegram è il più grande money transfer mondiale, ha vinto un Burkina, beh, del Burkina Faso, ingegnere, che lavorava in un'impresa di Modena. L'impresa stava fallendo, lui in qualche modo ha inventato, ha rilanciato un sistema di refrigerazione a energia solare ha salvato l'azienda, 150 italiani che lavoravano con questa azienda, ha esportato questo modello modenese in Burkina Faso, oggi lo sta esportando in Nigeria, cioè lui sta vendendo in Nigeria, Burkina Faso, Africa uh, subsahariana, beni italiani. Io scherzando una volta ho detto dovremmo farlo a cavaliere del, del lavoro, cioè, però, però è chiaro che appunto cioè, è questo il senso, cioè, noi possiamo avere in questi 570 imprenditori Tante persone che vendono il Made in Italy. Pensate un caso tra tutti. Noi abbiamo 135.000 persone, imprenditori, che vengono da 5 paesi del Mediterraneo. 70.000 dal Marocco, 30.000 dall'Albania, 15.000 dalla Tunisia, 15.000 dall'Egitto, 5.000 dall'Algeria. Ma è possibile? Noi non possiamo utilizzare 135.000 persone che conoscono le leggi italiane, le leggi dei loro paesi. Hanno, sanno che significa fare imprese in Italia e che significa farlo lì che potrebbe aiutare un qualsiasi piccolo imprenditore Lucano, io sono di potenza quindi sostanzialmente so come i miei polli non potrebbero mai andare in Algeria o in Tunisia o in Egitto a creare una filiera di una, una value chain, come dicono oggi ma possibile? è possibile che non c'è nessuno che dice perché non creiamo un piano Marshall per il Mediterraneo in cui investiamo sulla capacità di questi imprenditori che sono in Italia di essere i cavalli di Troia, per così dire, delle imprese italiane nei loro paesi di creare quello che noi chiamiamo distretti euro-mediterranei delle filiere in cui come si è fatta la filiera della ceramica uh, come si è fatta la filiera del tessile perché non lo si fa anche con la Tunisia l'Algeria, perché dobbiamo competere in termini di abbassiamo i costi del lavoro quando potremmo competere in termini di complementarietà la butto esagerando con i cinesi cioè è chiaro che non possiamo competere con i cinesi se pensiamo soltanto al nostro piccolo ma se pensassimo a quello che può essere un distretto ero-mediterraneo, beh, la competizione diventa già un po' più fero, un po' più equa. Oppure, quando, quando si parla di costi dell'immigrazione, e quindi di percezione dei costi dell'immigrazione, nessuno dice, per esempio, che attualmente, in questo momento, L'immigrazione immigra regolare, integrata, costituisce per l'Italia non un costo ma un vantaggio. Noi abbiamo, utilizzando dati della CGA di Mestre, della Fondazione Moressa, fatto dei piccoli calcoli. Beh, noi spendiamo, usando un metodo come dire, parametrato sulla percentuale di popolazione, 4 miliardi per la sanità per gli immigrati, 3,8 miliardi per l'istruzione, 2 per la giustizia, quindi comprese le carceri, comprese tutto ciò che riguarda due per il ministro dell'interno, compresi i rimpatri forzati, 4 miliardi per altre spese, ma ricaviamo qualcosa come 11 miliardi di contributi previdenziali, detto non da noi, ma dal Tito Boeri, presidente dell'Inps, che dice io pago con, le pensioni, con i contributi degli immigrati 600 mila pensioni agli italiani, pagano 3 miliardi di IRPEF, 7 miliardi di gettito fiscale, cioè noi abbiamo un vantaggio netto 2,1 miliardi. Quanto è in termini di manovra 2,1 miliardi? Il 40% di una manovra? grosso modo più o meno, non me lo so. Allora perché non utilizziamo come dire, questa informazione proprio per capire? Cioè, è stato calcolato, io non so se sia vero ma è stato calcolato che gli imprenditori immigrati, 570 mila contribuiscono all'8,8% del valore aggiunto, 143 miliardi di PIL. cioè Queste sono le dimensioni su cui noi non siamo capaci di fare progetto, di fare visione. E abbiamo appunto, diciamo invece, per dire, sulle pensioni, siccome gli immigrati sono più giovani di noi, eh, noi come dire, siamo oh, molto fruitori del sistema pensionistico ma eh, poco no, contribuenti, cioè, mentre gli immigrati sono il 10% della popolazione, tra i pensionati sono lo 0,3%, cioè significa che per i prossimi vent'anni sono ancora una risorsa per noi, e, eh, tra vent'anni si vedrà, tra vent'anni ci saranno nuove compatibilità, nuovi problemi, nuovi elementi, noi abbiamo sostanzialmente diciamo, Tutta una serie di indicatori che ci dicono che l'immigrazione è una risorsa per questo Paese, è una risorsa dal punto di vista demografico, dal punto di vista delle imprese, dal punto di vista del fatto che stanno diventando italiani. Ormai quindi è un meccanismo messo in moto, sta partendo. Noi abbiamo un milione e mezzo di italiani che sono di origine straniera. Con la nuova legge, con lo Ius Soli, potrebbe, potremmo avere 800.000 bambini nati in Italia o cresciuti in Italia che diventano italiani. E non, sono, ecco, non credete a chi dice, con lo Ius Soli o questa legge in Parlamento, o esiste la donna che arriva, partorisce in Italia e il figlio è italiano, cioè non è una just partorendi è una cosa molto diversa tu per nascere, diciamo, per avere la cittadinanza devi avere un genitore o entrambi i genitori che sono qui da 5 anni, che hanno un permesso di lungo soggiorno quindi sono persone già integrate sostanzialmente in questo paese uh, giusto qualche voce così sulle nazionalità gli immigrati in Italia sono per la maggior parte rumeni un milione, albanesi mezzo milione in marocchino mezzo milione e anche qui per esempio i marocchini e albanesi stanno diminuendo negli ultimi anni non perché stanno lasciando il paese ma perché stanno diventando italiani gente che è qui da 20 anni a 25 anni che finalmente è diventata italiana e noi abbiamo una crescita della cittadinanza italiana tra persone che sono qui da una generazione ormai che sono perfettamente integrate è molto più facile ormai trovare un bambino di origine albanese o di origine marocchina che è effettivamente italiano e lo sarà sempre più con la nuova legge. E poi, guardate queste cose eh, che avvengono, come dire, di cui nessuno percepisce la pericolosità. Dati al censimento 2011, la composizione per titolo di studio degli italiani e degli immigrati è fondamentalmente molto simile, cioè gli italiani sono un po' più qualificati se prendiamo, come dire, in considerazione le lauree, sono un po' meno qualificati se prendiamo in considerazione i diploma, ma sostanzialmente, grosso modo, sono questi i numeri. Però se uno per vedere i lavori, i lavori in cui sono inseriti gli immigrati, troviamo che stranamente, detto tra virgolette, gli immigrati troviamo soltanto all'estremo più basso, dequalificato o del mercato del lavoro. Troviamo che mentre sono il 10% dei lavoratori, in edilizia sono il 14%, mentre sono il 10% dei lavoratori nei servizi domestici sono il 75%. Cioè è assurdo che in un paese il 75% di Corfe e badanti siano stranieri e siano straniere poi per la maggior parte, il che significa che il mercato del lavoro non è la mano invisibile del mercato che dà benefici come a tutti, esiste una canalizzazione, una segmentazione etnica che nessuno vuole, perché poi questo è assurdo, cioè, nessuno vuole, per fortuna abbiamo quindi un governo che non ha mai fatto nulla per avere un mercato segmentato etnicamente dai tempi della legge turco-apolitana, Fino anche con i posti fino, quindi non si è mai toccato neanche questo aspetto, però abbiamo un mercato che è etnicamente disegnato e allora c'è qualcosa che non va in questa cosa, perché appunto qui li troviamo nei lavori peggiori, nelle condizioni peggiori, abbiamo un 37% dei qualificati rispetto agli italiani e poi abbiamo la crisi dei rifugiati, abbiamo la crisi dei rifugiati su cui sostanzialmente abbiamo negli ultimi vent'anni un raddoppio delle persone che sono rifugiate e che sono scappate. Allora cioè io voglio concludere con una nota più lieve rispetto a questi numeri, visto che il vostro, uh, la vostra tesi è sulla percezione degli immigrati, visto che la Fondazione Di Vagno ha fatto un bellissimo libro sulla satira politica, noi abbiamo presentato il nostro dossier a Roma con le vignette satiriche di un uh, autore del manifesto, uh, Mauro Biani, che io vi mostro così come sono, senza commentarle, perché alcune sono crude, alcune sono come dire, forti, alcune sono uh, impegnative, Alcune sono anche politicamente scorrette, però credo che, appunto, essendo satira, hanno un diritto di uh, extraterritorialità che gli si può consentire probabilmente. Cioè, questa appunto di Capalbio, del sindaco di Capalvio uh, paese come dire, felice della sinistra italiana, che appunto aveva rifiutato, se vi ricordate, l'arrivo. Uh, cioè, non le sto a commentare perché le vignette ovviamente non si commentano, o si commentano da sole, ma vanno esattamente in questa direzione, cioè, questo è il tema su cui voi state lavorando, su cui la Fondazione di Vagno sta lavorando, su cui anche noi stiamo lavorando, con forme diverse, con mezzi diversi, ma sostanzialmente, come diceva più di qualcuno, se il clima è veramente un clima di ritorno a fenomeni che abbiamo visto prima e che non vorremmo rivedere, dobbiamo stare tutti in qualche modo dall'assessorato del muro, per caso di dire, perché appunto, diciamo, abbiamo bisogno di questa... Sono poche, tra qualche minuto le lascio. Questa è forse un po' sofisticata, ma ogni tanto bisogna anche qui di alzare l'asticella del... del godimento. E alcune sono proprio dure, cioè appunto, perché poi è vero, insomma, la realtà è questa. Ovviamente alcune sono politicamente scorrette, ma appunto, Maurizio Biani scrive per i manifesto e quindi... Sì, sì, no, l'ho copiato sul computer, quindi eh, Maurizio Biani ci ha autorizzato anche diciamo, a diffonderlo, poi magari se invece volete presentarlo sul sito dovete trovare un accordo con lui, ma appunto, noi abbiamo, siamo stati autorizzati a presentarlo in giro e credo che appunto io posso finire con questa che è sostanzialmente. il reddito dell'Europa rischia di essere appunto il nostro fallimento o se volete ancora... Cioè... Bene, io penso che appunto posso lasciarvi, posso lasciare il campo. Bene, grazie. Ecco, vorrei ringraziare Ugo Melchion del quale ci ha dato la dimostrazione di come si possa parlare di migra di migra del tema delle migrazioni al di là delle tante tantissime banalità e delle tante ordinarietà che si sono ascoltate in questi mesi e che ci hanno abituato anche a, insomma, a prendere atto di quanto la politica molte volte... Insomma, riesca ad andare al di là del seminato. Prima di cedere la parola e di ringraziarlo ancora a Filippo Pubblico e di ripetere quello che ho detto prima, vorrei segnalarvi e ringraziarlo eh, per la presenza che eh, ci ha raggiunto il senatore Piero Liuzzi, quale Piero? Piero è un, gran, un grande amico della fondazione. Piero è un grande amico della, della Fondazione che nel corso della sua attività senatoriale è riuscito a dare la testimonianza di come si possa, ecco, al di là delle divisioni, delle diversità di uh, opinioni, uh, operare per una causa giusta. Lui è stato uno dei protagonisti al Senato affinché il percorso della nostra legge fosse stato uh, il più agevole possibile e fossero superati tutti gli eh, ostacoli possibili in particolare in un settore al quale ho accennato prima anche se su, con quel settore ahimè né lui né io riuscimo a, a colpire a segno comunque Piero è un grande amico io lo, eh, lo ringrazio molto con ciò eh, vorrei pregare il senatore Bubico di eh, prendere la parola glielo voglio ripetere eh, alla sua presenza lo voglio ripetere a, lo voglio ripetere a voi io invitai Filippo Bubbigo a partecipare a questa, a questa serata quando era uh, mini, Vice Ministro del, dell'Interno. Lo avevamo invitato perché era, era Vice Ministro e perché è uno che di questi temi se ne, se ne intende. Il fatto che lui oggi non sia più Vice Ministro e devo dire la verità con grandissimo nostro rammarico però insomma, le, regole, le regole della politica eh, ci sfuggono e noi non possiamo farci nulla per farle rientrare nella ragionevolezza, eh, mi, limito, mi limito qui, eh, insomma ecco, con ciò ci siamo capiti, insomma eh, lui è qui perché di questi temi se ne intende, perché è una delle persone più preparate e più competente che offre il Mezzogiorno d'Italia allo scenario politico eh, nazionale. Grazie, grazie per essere qui e ti invito a prendere la parola. Sì, buonasera a tutti. Grazie, grazie Presidente per queste parole molto generose ed audaci. Ti ringrazio sinceramente e soprattutto ti ringrazio per l'invito che hai voluto rivolgermi e per l'insistenza con la quale hai diciamo, mantenuto eh, quell'invito anche in eh, presenza di una situazione diversa perché appunto io mi sono dimesso dal governo, ma voglio subito dire che mh, questa serata e eh, le parole che ho potuto ascoltare e lo spessore che emerge stando qui eh, mi riempie di grande speranza e di grande fiducia come cittadino del Mezzogiorno d'Italia. E proprio venendo qui e riflettendo un po' sul senso di questa iniziativa, sulla presenza della Fondazione, eh, sull'impegno che ha saputo promuovere nel corso degli anni passati e sulla capacità di presidiare le problematiche più attuali, anche le più complesse, eh, che riesce a confermare appunto attraverso queste iniziative mi chiedevo di come possa essere possibile che in presenza di tanta ricchezza culturale eh, di tante risorse presenti di tanta vivacità eh, noi viviamo ancora questa condizione di marginalità come Mezzogiorno d'Italia c'è una contraddizione profonda che io penso noi dovremmo cominciare a scrutare con più severità, guardando anche alle responsabilità di ciascuno di noi, perché il professor Santifedele ha parlato dell'Università di Messina e quindi ci ha rappresentato la ricchezza eh, culturale, la ricchezza... Eh, storica rappresentata dalla straordinaria bellezza dei luoghi, del patrimonio archeologico, del patrimonio artistico eh, della Sicilia e se poi osserviamo la Calabria, la Puglia, la Basilicata, la Campania, ci rendiamo conto di questo straordinario patrimonio che è intorno a noi. E non riusciamo a comprendere di come appunto eh, possa essere stato possibile che il divario sia cresciuto nel corso dei decenni e allora io penso che noi dovremmo eh, provare a ragionare proprio su questo e aver deciso eh, di eh, investire risorse di conoscenza, risorse finanziarie risorse di fiducia per sostenere l'attività di ricerca, di studio di giovani studiosi italiani e questo mi pare un fatto particolarmente rilevante credo rappresenti una indicazione di cui dovremmo saper tener conto forse nel mezzogiorno d'Italia è necessario prestare attenzione più che alle dotazioni fisiche alle dotazioni infrastrutturali che pure eh, sono carenti alle infrastrutture immateriali e forse sarebbe necessario che nel mezzogiorno d'Italia eh, si investisse di più per potenziare le università per sostenere i centri di ricerca, per aumentare il capitale sociale di cui parlava il professor Fedele. E forse questa potrebbe rappresentare una chiave, un tentativo quantomeno per metterci nella condizione di sprigionare le straordinarie risorse presenti nel mezzogiorno, che oggi risultano compresse in una dinamica che accentua anche i divari interni e che prima ancora che rappresentare un problema potrebbero costituire una straordinaria opportunità perché la Puglia eccelle in molti settori nelle tecnologie avanzate, nella capacità di presidiare anche la ingegnerizzazione dei risultati della ricerca scientifica prodotta nei centri pugliesi e meridionali e nei centri europei ed internazionali. E cosa può centrare tutto questo con i temi dell'immigrazione? Io penso che centri e come è stato detto il professor Merchionda ha rappresentato con dati incontestabili ehm, diciamo gli elementi di positività che i flussi migratori eh, ci mettono a disposizione. E però c'è un problema che in maniera molto lungimirante eh, i ragazzi eh, che risultano eh, titolari di questo progetto di ricerca che la Fondazione Giuseppe Di Vagno ha voluto premiare finanziandola, eh, vogliono affrontare il tema di come possa, di quale relazione possa esserci tra conferma dei valori, loro hanno detto fedeltà ai valori della eh, socialdemocrazia e logiche elettoralistiche. E quindi di, come, eh, di quale debba essere la relazione, l'equilibrio giusto tra innovazione e consenso, tra capacità di decisione, di governo e eh, necessaria eh, relazione con il comune sentire espresso eh, dai cittadini. E da questo punto di vista ritorna in campo il tema dell'investimento nella conoscenza, nelle competenze, nella cultura. Da cosa viene originato il rifiuto del diverso? Viene originato da un decennio troppo lungo di dominio del pensiero sbrigativo, del pensiero superficiale, che si alimenta degli egoismi sociali, degli egoismi territoriali, eh, che eh, rifiuta eh, la fatica eh, che eh, la riflessione sui grandi temi del nostro tempo impongono e richiedono. E allora affrontare questo tema significa affrontare anche la questione eh, relativa alle condizioni di benessere delle nostre comunità. Parlare dell'immigrazione significa parlare di noi stessi in una logica eh, diversa rispetto a quella che la propaganda eh, e la convenienza elettoralistica spesso propone. Sono qui per sottrarci eh, risorse, sono qui per toglierci il lavoro, sono qui per rendere più insicure le nostre città. E proprio i dati ci dicono che eh, gli immigrati che sono accolti, eh, rispettati, eh, <ride> integrati, eh, esprimono un indice di delittuosità addirittura inferiore, nettamente inferiore a quello espresso dalle, eh, dai cittadini italiani. E questo ci dice di quanto sia importante mh, completare il ciclo in termini non solo di accoglienza nel rispetto delle convenzioni internazionali che pure noi dobbiamo mh, rispettare in maniera eh, precisa e puntuale e in maniera convinta ma eh, ci dice eh, di come la, eh, il ciclo dell'accoglienza debba completarsi con l'integrazione, eh, animando quelle relazioni virtuose eh, tra eh, comunità che accolgono e eh, soggetti che vengono accolti, perché... Eh, Diciamo, il valore eh, relazionale talvolta eh, è capace di mettere in campo risorse eh, ben più significative di quelle che noi pensiamo possano sollevarci dalle condizioni di marginalità e di sottosviluppo. Eh, sono i beni relazionali, sono le risorse di fiducia, e la capacità di interagire che può eh, diciamo moltiplicare il rendimento degli investimenti privati e degli investimenti pubblici. E in questo senso il lavoro dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, per come si sta strutturando, eh, indica un percorso mh, Particolarmente virtuoso. Eh, qual è il senso più profondo di quella iniziativa? Agire perché le comunità locali che accolgono ed integrano eh, possano partecipare esse stesse ai progetti di cooperazione allo sviluppo e c'è un'importante iniziativa promossa dall'Enea, l'ente nazionale Un Tempo per l'Energia e oggi l'Agenzia per la Sostenibilità Ambientale ed Energetica, che ha messo in rete aziende e centri di ricerca del nostro Paese che eh, alimentano eh, eh, e sostengono Uh, le iniziative uh, promosse dalla uh, cooperazione allo sviluppo in quei paesi. e I temi dello sviluppo sostenibile, i temi uh, dell'efficienza energetica, i temi del risparmio e della contabilità delle risorse naturali e quindi della tutela ambientale Mettono, richiedono competenze, tecnologie, capacità che sono presenti nelle nostre realtà e che possono trarre da quei programmi ulteriori stimoli e ulteriori apporti in termini di opportunità per completare il ciclo di quelle iniziative di quelle ricerche. Da questo punto di vista io penso che eh, un ruolo importante debba essere affidato alle università del mezzogiorno. Eh, fu sottoscritto un protocollo tra il Ministero dell'Interno e eh, il sistema universitario italiano eh, per eh, finanziare eh, borse di studio per ragazzi immigrati titolari di permesso di soggiorno eh, accolti nelle diverse università italiane e mi piace questo nel 2016 all'inizio del 2016 è accaduto e la prima università una delle prime università che ha eh, diciamo, realizzato questo progetto è stata l'Università di Bari, eh, l'Università di Napoli e eh, l'Università di Calabria, eh, accogliendo in eh, dipartimenti soprattutto di eh, dipartimenti scientifici, ingegneria, chimica, eh, fisica, eh, studenti eh, provenienti dai paesi dell'Africa subsahariana. Io sono convinto che eh, l'accoglienza debba poter significare eh, per noi una straordinaria opportunità, rimettere in discussione i nostri assetti e eh, cogliere eh, le opportunità derivanti dai nuovi dinamismi anche di natura sociale oltre che culturale che la presenza di eh, stranieri può generare. Questo però dobbiamo dirlo con altrettanta forza eh, potrà essere eh, rendersi eh, utile e proficuo a condizione che venga sconfitta eh, la eh, propaganda che alimenta la paura, che alimenta le diffidenze e che accentua i fattori di insicurezza per le nostre comunità. E quindi io penso che al di là dei fatti mediatici e anche degli interessi di natura elettoralistica il tema della sicurezza non possa e non debba essere luso soprattutto dalle forze più avanzate, più democratiche Ecco, la socialdemocrazia non può il pensiero socialdemocratico lo dico agli studiosi che si occuperanno di questi problemi nell'affermare i valori dell'accoglienza della tolleranza della ospitalità deve saper anche affermare il principio della sicurezza per i cittadini va praticata una sorta di sostenibilità anche da questo punto di vista. E, eh, a patto però che eh, questa componente non rappresenti l'alibi per eh, diciamo, non cimentarsi con il problema dell'integrazione, con il problema dell'accoglienza. Io voglio concludere ringraziandovi di nuovo e salutando il collega Liuzzi. Eh, io trovo che proprio il mezzogiorno debba fare eh, di questo problema una straordinaria opportunità. Se le nostre università accogliessero eh, ragazzi che vengono dal, dalle zone di conflitto, di povertà, di esclusione, eh, potrebbero non solo... Eh, a rafforzare la propria capacità di massa critica in termini di eh, progetti di ricerca ma anche in termini di sostenibilità eh, dei costi che il sistema universitario oggi misura in termini di competitività che esclude perché eh, non, è una, eh, non è la meritorietà eh, il principio che viene oggi fatto valere nella distribuzione delle risorse ma è quello della meritocrazia che non eh, considera le diverse condizioni di partenza e le diverse condizioni del contesto nel quale le strutture universitarie operano. Quindi, se si potesse varare un programma di potenziamento delle università meridionali in modo particolare al fine di accogliere studenti provenienti dai paesi dai quali si alimentano i maggiori flussi migratori noi potremmo anche in quel caso cogliere una straordinaria opportunità. Il mezzogiorno potrebbe provare a praticare il principio che ha reso eh, forti eh, e, e importanti tanti luoghi nel mondo in ragione della capacità di saper praticare la tolleranza che eh, costituisce eh, l'elemento, il gradiente più significativo per favorire la nascita e l'affermazione di talenti e per generare anche una capacità di presidiare le eh, migliori tecnologie oggi a disposizione per garantire condizioni di benessere e di pari opportunità. La Fondazione Giuseppe Di Vagno credo si ponga sulla frontiera più avanzata e da cittadino meridionale mi sento orgoglioso di questa vostra lungimiranza, di questa vostra capacità di arricchire un patrimonio nella memoria di un giovane che, eh, la cui vita è stata troncata dalla violenza mentre si batteva per eh, affermare eh, I principi fondamentali del rispetto della dignità della persona, i valori della democrazia e anche, mi permetto di aggiungere, eh, le pulsioni che le comunità meridionali esprimevano per affermare i propri diritti e per eh, vivere in una condizione eh, di parità e di pari opportunità con il resto del Paese auguri bene con questo ringrazio ancora una volta Filippo Pubblico ringrazio tutti Michele Emiliano non è riuscito a raggiungerci evidentemente il consiglio regionale è andato al di là del previsto grazie vorrà dire che ci diamo appuntamento a quando eh, riusciremo a presentare il lavoro di ricerca di questi nostri bravi, bravi ricercatori che lo compiranno ne sono certo quando presenteremo il loro, il loro volume. Grazie a tutti